nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico pull che io ho deciso di chiamare pull soft, questo perché il filato che ho utilizzato si chiama Microsoft ed è della lana mondial è un gomitolone da 100 grammi che misura 220 metri, io l'ho lavorato con un cetto in numero 5 ed è 100% microfibra, sul mio sito www.filatielsa di cui vi lascio anche il link in descrizione, l'ho trovato in offerta a 3 euro ci sono tantissimi colori, dalla telecamera questo sembra un blu ma in realtà è un ottaneo e vi dico che il codice che ho usato io è il 308 ma ci sono veramente tantissimi colori, mi sembra che sono almeno 15 se non anche 18 colori uno più bello dell'altra. un altro colore che secondo me è fantastico per poter fare questo, um, uh, questo pull è questo qui, è un rosa però non quello là a confetto non un rosa, è più un rosa antico e io lo adoro perché farebbe risultare il pull molto, molto eh, romantico però ripeto, ci sono tantissimi colori per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 4 di questi gomitoli lavorando come vi ho detto con un uncinetto del numero 5. Per una taglia M vi occorrono 5 gomitoli, per una taglia L 6 gomitoli. Mi raccomando, se volete fare le maniche più lunghe vi occorre un gomitolo in più. Um, anche se siete una taglia S, mi raccomando un gomitolo in più perché dell'ultimo gomitolo ossia del quarto a me me ne è avanzato molto poco, quindi non riuscirei a fare entrambe le maniche lunghe. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima per quanto si parte da sotto andiamo a lavorare intorno però da sotto e andiamo a fare questo punto molto ehm, diciamo eh, geometrico comunque che sono due giri che vanno sempre ripetuti. Per le maniche invece ho un po optato per un punto diverso per dare più movimento appunto a tutta la, la, la, la maglietta quindi per non, dare, per non lavorare sempre lo stesso punto perché magari lavorando sempre su solo due giri poi ci può essere un po' noioso quindi sempre due giri servono per fare questo punto della manica ma come potete vedere è diverso, però ripetiamo, è un punto semplicissimo quindi non c'è niente di difficoltoso, l'unica cosa che dovete ben tenere a mente quando andate ad iniziare la lavorazione è di farlo molto largo, perché adesso qui non sembra dalla telecamera, ma vi assicuro che a me va molto largo e questo mi ha permesso, una volta che sono andata a cucire la parte dietro e la parte avanti di poter avere poi il collo che mi cade su una spalla e quindi avere questa versione monospalla che io trovo molto sexy ehm, per l'autunno, quindi quindi è perfetto per utilizzarla questa maglia in autunno Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia Che desiate realizzarla E se così poi mi raccomando Mandatemi come sempre le vostre foto O sulla mia pagina Facebook Concentando con Elsa O sul gruppo Facebook La libertà di incentare e sferruzzare Oppure potete taggarmi su Instagram Dove mi troverete come Elsa Faccio Vi ricordo inoltre che sul sito Trovate anche acquistabile il PDF Che verrà messo in omaggio invece Per chi acquisterà il filato Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della lana mondia linea microsoft che è un questo gomitolo in da 100 grammi che è 100% micofibra. fibra lavorerò con l'uncinetto in numero 5 e io ho montato 108 catenelle la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8 eh, scusate un multiplo di 6 mi raccomando per le taglie più grandi allora dovete calcolare la vostra larghezza fianchi o seno, secondo di cosa avete più grande e aumentarlo di almeno altri 6 se non anche 85 Centimetri. questo perché ci aiuterà quando andremo a cucire le spalle ad avere uno scolo abbastanza largo da fare in modo che la maglia cada da un lato e quindi che ci lasci una spalla scoperta quindi mi raccomando in base alle catenelle che mettete solitamente andate ad aumentare in modo tale da superare la circonferenza che fate normalmente di almeno 6-8 cm motivo per cui nonostante io stia lavorando col numero 5 sono andata a montare ben 108 catenelle un'altra considerazione che vi faccio è è di fare le catenelle con un uncinetto di mezza misura più grande, quindi io adesso lavorerò con il 5, ma la catenella iniziale le ho montate col 5 e mezzo, questo vi permetterà di avere la parte inferiore ancora più larga. Detto ciò, una volta fatte le catenelle, possiamo andare a fare il nostro primo giro e lavorare con l'uncinetto il numero 5 e andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare altre due maglie alte. Una, due. Salto due catenelle, entro nella terza e vado a fare tre maglie alte non chiuse. Quindi una, due e tre. Le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, salto due catenelle, ricomincio da capo e di nuovo da a fare due maglie alte nella stessa catenella di base. Quindi una 2, catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altre due maglie alte, una 2, Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e di a fare 3 maglie alte non chiuse. 1, 2, 3. Chiudo insieme le tre maglie alte. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Si saltano 2 catenelle e di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Catenella di separazione rientriamo altre due maglie alte saltiamo 2 catenelle entriamo nella terza di non andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse 2 e 3 e le chiudiamo insieme andiamo avanti così per tutto il primo giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare col secondo ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme e la catenella di separazione, entro nella terza catenella che leva la mia prima maglia alta e faccio una maglia bassissima. Secondo giro, con delle maglie bassissime, mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altre due maglie alte. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella subito dopo le tre maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro, vado tra il ventaglio e il gruppo di tre maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta sul davanti. Ho ottenuto così due maglie alte incrociate e si ricomincia da capo. Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare le mie due maglie alte una 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte una 2 prendo il filo vado dopo il gruppo di tre maglie alte chiusi insieme e realizzo una maglia alta catenella di separazione prendo il filo torno indietro entro tra il ventaglio e il gruppo di tre maglie alte chiusi insieme e vado a fare una maglia alta ho realizzato di nuovo così le mie due maglie alte incrociate. Facciamo altre insieme. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte, catenella di separazione e rientro altre due maglie alte. Prendo il filo, vado subito dopo le tre maglie alte chiusi insieme e vado a fare una maglia alta catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro, quindi entro tra il ventaglio e il gruppo di 3 maglie alte, vado a fare una maglia alta. Benissimo, devo continuare questo per tutto il secondo giro, ripeteremo poi il primo giro, quindi faremo sempre primo e secondo giro. Io vi farò rivedere come fare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa, però nel frattempo andiamo a fare normalmente il nostro secondo giro. Allora sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le due maglie alte incrociate. entro nella terza catenella e Vado a chiudere la lavorazione quindi, questa è la nostra lavorazione, i due giri che andranno sempre ripetuti, vi faccio rivedere come fare il primo. Con delle maglie bassissime, ci portiamo all'interno dell'archetto di una catenella e andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta. Rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, entriamo dentro l'archetto e andiamo a fare due maglie alte, una, due. Prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di una catenella del gruppo di, di, di delle due maglie alte incrociate e andiamo a fare queste nostre tre maglie alte non chiuse, quindi una, due e tre. E le chiudiamo insieme catenella di separazione e si ricomincia da capo quindi andiamo a fare il nostro ventaglio 2 maglie alte catenelle rientriamo altri due maglie alte e poi di nuovo scusatemi, do tirare un po' di filo prendiamo il filo andiamo nell'archetto di una catenella del ventaglio e andiamo a fare scusate le due maglie alte chiuse insieme andiamo a fare le nostre tre maglie alte non chiuse le chiudiamo insieme, catenella di separazione quindi si procede e si continua a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'altezza degli scaffi. io vi dirò quante volte ho ripetuto i due motivi Comunque, io ho terminato la parte sotto della mia maglia ho ripetuto il motivo per 12 volte quindi ho ripetuto i due giri per 12 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro mi raccomando qualsiasi taglia siate fate lo stesso andate sempre a ripetere prima di mettere i marcatori il primo giro del motivo altrimenti adesso che andremo a lavorare in giri di andata e ritorno le maglie incrociate vi verrebbero dalla parte opposta qui invece sono una da fatte adesso per farvi capire vedete avendo lavorato in tondo io ho sempre il giro le maglie alte incrociate dal lato che va dal basso del destro in alto a sinistra se invece adesso andate a mettere i marcatori dopo il secondo giro quindi quando poi dovete fare i giri andate e ritorno dal primo giro e andate a fare poi il secondo giro con l'incrocio non vi verrà più in questa direzione ma nella direzione opposta quindi dobbiamo iniziare direttamente già col secondo giro in modo tale da avere la direzione giusta dell'incrocio e infatti ve lo faccio vedere subito Ah, un'ultima cosa, scusate, prima di farvelo vedere, per quanto riguarda i marcatori, io ho contato le strisce di ventagli e ne ho messe 9 avanti e 9 dietro, questi sono i ventagli, eh, se ne avete dispari, mi raccomando, quello dispari va sempre sul davanti, perché davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tira di più, quindi magari se ne avete un motivo in più, il 10 davanti e 9 eh, dietro, oppure eh, 10 dietro, 11 davanti, quindi mi raccomando, quello in più va sempre sul davanti. Bene, quindi possiamo andare a fare il nostro secondo giro e la lavoreremo in giri di andata e ritorno. I nostri due giri quindi, con delle maglie bassissime, andiamo all'interno dell'archetto e andiamo a fare un momento il nostro ventaglio: 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, una seconda maglia alta, catenella, rientriamo, altre due maglie alte. Andiamo a dove abbiamo il nostro nocciolina, chiamiamolo così, facciamo una maglia alta, catenella, rientriamo dal palato opposto e facciamo un'altra maglia alta. E vedete, ho la stessa direzione che ho qua sotto. Quindi vado a lavorare normalmente il mio giro fino ad arrivare al marcatore e poi vi farò vedere come fare il giro, il, di il nostro, in questo caso primo giro, perché noi qui stiamo comunque facendo il secondo giro del motivo. Quindi continuo a lavorare e vi farò vedere come terminare e iniziare il giro successivo quindi sono per arriva sto per arrivare dove ho il mio marcatore vado a fare il mio vintaglio quindi due maglie alte una 2 catenella di separazione e rientro altre due maglie alte una e due ci giriamo con la lavorazione quindi andiamo a fare il prossimo giro e di nuovo con delle maglie bassissime andiamo all'interno dell'archetto di una catenella e andiamo a fare nostre 3 catenelle, 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro e altre due maglie alte, 1, 2, e poi andiamo qui nell'archetto di una catenella e facciamo la nostra nocciolina, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme e ricominciamo da capo. Quindi normalmente questi sono i giri che dobbiamo fare fino ad arrivare all'altezza delle spalle, in questa maniera come vi ho detto abbiamo sempre il nostro incrocio che va nella stessa direzione, faremo la stessa cosa dietro e poi vi farò vedere come andare a cucire e, e come fare le maniche. Allora, ho ripetuto i due giri secondo il primo per un totale di 5 volte quindi il motivo l'ho ripetuto 5 volte i tuoi giri in totale quindi sono 10 e sono andata a cucire le spalle perché ho fatto la stessa cosa anche dietro sono andata a cucire le spalle per circa 7 centimetri diciamo per due motivi vedete diciamo due motivi eh, per due strisce di ventagli sia da quest'altra parte che da quest'altra parte adesso possiamo andare a fare le maniche per realizzare la manica lavoreremo sempre con l'uncetto numero 5 ma cambieremo punto per dare un po' di vivacità a questa maglia. Quindi mi aggancio sotto dove ho il mio gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, vado dopo il gruppo, ops, scusatemi, e vado a fare 3 catenelle che sono stammi prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, torno prima del mio gruppo di 3 maglie alte vado a fare una maglia alta prendo il filo vado qui dove ho le tre maglie alte quindi qui eh, scusatemi le 3 catenelle orizzontali vado a fare una maglia alta catenella di separazione torno indietro qui dove ho queste due maglie alte e vado a fare una maglia alta devo fare questo per tutto il giro quindi vado qui dove ho la, la fine delle mie maglie alte e vado a fare una maglia alta catenella di separazione torno indietro qui nel foro e vado a fare un'altra maglia alta e di nuovo vado dove ho alla fine delle mie maglie alte catenella di separazione vado nel foro e vado a fare una maglia alta e continuo così quindi per tutto il giro fino a chiuderlo vi farò vedere come chiudere come andare a fare poi il secondo giro naturalmente vi dirò alla fine quante eh, maglie incrociate gruppo di maglie incrociate sono andata a fare perché va a finire che mi viene troppo largo quindi stringerò un più un pochettino magari andando a farle un po più distanti però per adesso continuo a lavorare in questa maniera e ci vediamo dopo per terminare il giro iniziare poi quello successivo allora ho un totale di 12 ehm, gruppi di, di maglie incrociate quindi entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima Secondo giro con la maglia bassa mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare i miei tre maglie alte chiuse insieme Quindi 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa Rientro e vado a fare altre due maglie alte non chiuse Chiudo insieme Catenella di separazione Vado nell'archetto successivo di una catenella e ricomincio da capo Quindi entro nelle due maglie alte incrociate e vado a fare 3 maglie alte non chiuse Una Due Tre e le chiude insieme, catenella di separazione, archetto di una catenella successiva e di nuovo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella di separazione e di nuovo 3 maglie alte non chiuse le chiudiamo insieme catenella di separazione e continuiamo così quindi per tutto il giro vi farò vedere come terminare come iniziare a fare poi il primo giro dato che avremo una base diversa rispetto a prima quindi continuo così per tutto il mio secondo giro ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e la catenella di separazione vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima e adesso si ricomincia dal primo giro che come vi ho detto abbiamo una base diversa quindi con una maglia bassissima ci portiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare 3 catenelle che è nostra prima maglia alta catenella di separazione prendo il filo torno indietro quindi entro nell'archetto prima della chiusura e vado a fare una maglia alta e continuiamo vado eh, questo è il secondo gruppo vado solo dopo il secondo gruppo maglia alta catenella di separazione torno indietro e vado a fare una maglia alta prendo il filo terzo gruppo di maglia alta vado subito dopo maglia alta catenella di separazione torno indietro e vado a fare una maglia alta quindi questi sono i due giri che dovrei mandare a fare per tutta la manica, io ho deciso di fare una manica a tre quarti quindi non farò una manica lunga, vi dirò quante volte ho ripetuto questi due giri.